chi sono, qual è la loro missione a livello globale, eh, la differenza tra quelle che sono gli operatori di luce, ossia anime antiche oppure anime nuove, eh, che, um, alla prima incarnazione sulla Terra, oppure la differenza che c'è tra le anime antiche e le anime giovani, ok? Eh, andremo a vedere le varie figure degli operatori di luce. Quindi eh, chi sono gli angeli sulla terra, gli starseed, gli ex maghi eh, e maghe, eh, gli ex sacerdoti e sacerdotesse, in quanto sono tante le figure eh, degli operatori di luce che... Oggi in questa vita sulla Terra, in questa nuova incarnazione, stanno esperienziando il risveglio della propria anima e anche la riconnessione con i propri doni spirituali. Perché? Perché molte anime che mi seguono mi dicono ho la capacità di sentire gli angeli, ho l'energia nelle mani, eh, riesco a guarire le persone con la mia presenza? Queste sono alcune delle caratteristiche degli operatori di luce, in quanto l'operatore di luce in sé, io credo che sia una parola meravigliosa, in quanto descrive una persona che è in grado di eh, trasformare l'energia intorno a sé solo attraverso la propria presenza, proprio perché gli operatori di luce irradiano la luce del creatore, incanalano eh, canalizzano quindi eh, nuove energie di guarigione, nuovi codici di luce sono in grado di irradiare questa luce all'esterno, anche solo con la loro presenza ma come? Proprio perché mh, molti di, que di questi operatori di luce, molte di queste anime hanno un carisma speciale, hanno proprio questa capacità di aiutare gli altri con un sorriso con una parola gentile, eh, alle volte le persone appunto guariscono con la presenza di questi operatori di luce Okay. Io e Alberto siamo eh, due operatori di luce, ci siamo risvegliati, eh, io per quanto mi riguarda eh, nel 2009 ho avuto un grande risveglio spirituale, eh, lui un pochino dopo rispetto a me, però abbiamo preso consapevolezza di essere operatori di luce, io credo da, da sempre, però chi veramente ci ha, ci ha parlato uh, di questo, uh, questo è avvenuto quando eravamo già adulti, ok? Per quanto mi riguarda vorrei brevemente eh, raccontarvi la mia esperienza, ricordo che una signora, io mi, io, eh, mi trovavo a un evento per l'azienda per la quale lavoravo e questa signora mi guardò negli occhi e mi disse che mh, era un'anima molto antica, molto più antica di lei che avevo un potere molto grande dentro di me, io non riuscivo a capire cosa stesse dicendo razionalmente parlando ma a livello di anima Uh, ho capito che stava dicendo la verità e quello è stato il primo step di, nel mio processo di uh, risveglio per chi non mi conosce uh, il mio risveglio spirituale uh, è arrivato nel 2009 uh, ho fatto una uh, una gita alle tombe dei giganti eh, dove praticamente le energie del luogo sono molto potenti in quanto i meridiani della terra e i meridiani del cielo sono connessi da energie da frequenze molto potenti in grado di riequilibrare eh, le persone eh, la terra stessa a livello in tantissimi livelli quindi a livello materiale fisico ma anche a livello energetico spirituale nei corpi eterici e così via eh, io mh, essendo un'anima molto sensibile sono sempre stata una ragazza molto empatica eh, dopo questa esperienza alle tombe dei giganti ho iniziato a sviluppare eh, un dono straordinario che è il dono della chiaro ho iniziato a sentire sempre eh, più facilmente le, le energie dei luoghi degli ambienti delle persone eh, diciamo che all'inizio questo dono è arrivato quasi come una bomba atomica per me però poi ho iniziato a affinare le mie capacità un, io ho sempre, quando si hanno questi doni spirituali è un po' come avere una Ferrari, eh, magari all'inizio non la sai guidare, hai bisogno di prendere la patente, ecco, quindi ci sono stati degli anni di... Eh, apprendistato e eh, ho imparato ad affinare queste mie capacità, ho imparato anche eh, l'importanza del perché è importante la protezione psichica quando si eh, quando si, mh, si è così sensibili, ma io credo che la protezione psichica sia importante per tutte le persone sulla terra eh, e comunque eh, diciamo ho iniziato il mio percorso di risveglio, di riconoscimento della mia missione, del perché sono. Sono qui ed è perché devo aiutare le altre eh, persone ok eh, personalmente come animantica mm, io arrivo anche da altri piani e pianeti eh, sono consapevole spero che magari le persone che mi seguono sanno di che cosa sto parlando altre non lo sanno ma andremo a spiegarlo eh, in questo video eh, diciamo che sempre in quel periodo in cui è avvenuto il mio risveglio io eh, ho riconosciuto a livello dell'anima un'anima molto antica eh, che mh, avevo incontrato non sia qui sulla Terra ma anche in altri piani e pianeti diciamo che queste memorie eh, non le ho avute tanto mh, eh, le ho avute a livello cellulare come che ho iniziato a prendere eh, consapevolezza di chi sono del perché sono qui anche grazie a questo incontro di anime eh, e quindi so di, di appartenere ad altri mh, a un altro pianeta però ho vissuto anche qui sulla Terra nelle mie vite precedenti eh, delle vite molto particolari molto importanti eh, come ad esempio il periodo di Atlas eh, quindi eh, diciamo che anime antiche come potrei essere io arrivano qui in periodi specifici dove vi sono dei cambiamenti energetici importanti dei cambiamenti nell'evoluzione della, della popolazione eh, di un certo pianeta ed è proprio quello che sta avvenendo eh, qui sulla Terra in questo periodo speciale quindi cara anima infinita se questo, questa è la prima volta che ascolti eh, questi argomenti cerca di eh, rimanere in ascolto perché adesso andremo a spiegare piano piano di che cosa si tratta perché invece si sente sente risonanza in quello che io sto dicendo molto probabilmente anche tu sei un'anima antica molto probabilmente anche tu eh, sei venuta qui eh, in periodi specifici della, della tua esistenza come anima e molto probabilmente tu sei qui perché hai uno scopo preciso una missione molto importante ok Uh, quindi uh, anime antiche e anime giovani e anime alla prima incarnazione quindi le anime antiche ripeto sono anime che uh, hanno vissuto Tante vite, non necessariamente tutte le vite sulla Terra, ma tante vite in tanti piani pianeti, in tanti livelli di esistenza diversi. Quindi anime antiche hanno le anime antiche hanno un'esperienza animica importante. e come per dire: no, eh, chi non crede nella reincarnazione. Eh, potrebbe vederla un po' così, ci sono anime più sagge e anime meno sagge, la saggezza arriva dall'esperienza, quindi le anime antiche hanno più esperienza eh, di vita e di... Uh, e anche in questo tipo di, um, di uh, situazioni che stiamo vivendo attualmente nel pianeta terra ok? Molte anime antiche hanno paura di risvegliarsi e di agire nella direzione della propria missione di vita perché nelle vite precedenti uh, sia sulla terra che in altri piani pianeti potrebbero aver vissuto uh, il loro risveglio come un trauma vi faccio un esempio uh, coloro che magari hanno vissuto ai tempi di Gesù e hanno seguito Gesù eh, erano magari messaggeri di Gesù sia durante il periodo storico in cui Gesù ha vissuto anche nei periodi successivi sono stati eh, puniti perché portavano la parola di Gesù molti sono morti in nome dell'amore ok? Eh, altri potrebbero essere degli ex maghi che eh, c'è stato un periodo qui sulla terra in cui i maghi sono stati uccisi perché avevano delle capacità straordinarie di guarire gli altri con le erbe, con l'energia eh, non erano necessariamente dei maghi negativi che praticavano la magia, nera, c'erano anche i maghi bianchi, maghi che portavano l'amore sulla terra e poi altri, altre anime molto antiche eh, arrivano da altri piani e pianeti e eh, sono cosiddetti starsid: eh, quindi potresti arrivare dalle pleiadi piuttosto che da. Mh... Da Arturo, quindi essere un Arturiano oppure uh, un Siriano perché appartiene alle stelle no? e ti trovi qui sulla Terra, sei un'anima molto antica e porti qui la tua esperienza animica, la tua conoscenza, i tuoi poteri psichici perché queste anime hanno la capacità di connettersi con le stelle e con, i, uh, e con uh, gli esseri che appartengono alle stelle ma hanno anche dei doni straordinari di chiaroveggenza, di premunizione, eh, di, eh, di guarigione. Essere un pleiadiano significa anche avere il potere della guarigione nelle mani, ok? Eh, e quindi facilitare la guarigione sulle altre persone, quindi avere il dono della guarigione, ma in questa vita hai paura di praticare queste arti, che sono arti d'amore, ok? Perché... Eh, prima perché hanno sempre demonizzato le figure del guaritore, le figure dei, dei veggenti, hanno sempre detto che sono dei ciarlatani. Questo eh, a livello globale la maggior parte delle persone crede che siano invenzione pura o che non esistano queste cose, oppure chi usa queste cose appartiene alla categoria del, del, dei, dei malvagi, ma non è così e qua siamo in un piano duale la terra vive eh, è un pianeta che vive nella dualità quindi noi abbiamo il bene e il male abbiamo chi pratica la magia bianca chi pratica la magia nera abbiamo il guaritore di luce abbiamo i guaritori che operano nell'oscurità quindi ci sono queste c'è questa dualità questi due schieramenti l'operatore di luce un compito molto molto importante qualunque sia la tua figura ok poi andremo a vederla mm. Nello specifico però la figura dell'operatore di luce è quella di trascendere l'ego, di uscire dalla dualità e di servire un potere più grande, il potere dell'amore, il potere della vera luce, ok? Quindi essere esempio di amore in terra, non dobbiamo fare la guerra del bene e del male anche se nella dualità purtroppo è così stiamo vivendo e stiamo vedendo queste cose, eh, però il compito è quello di perdonare di trascendere e di salire in un livello ancora più elevato per essere espressione di amore in terra essere esempio d'amore in terra poi mh, quindi eh, allora ho, ho elencato quindi la, gli ex maghi, abbiamo parlato di Starseed, la figura dello Starseed è una figura che non riesce a integrarsi qui nel pianeta Terra perché c'è un'energia troppo densa, c'è un'energia di tanta competizione, di rivalità, eh, lo Starseed si sente sradicato dalla Terra e tende a molto spesso anche a delle capacità di connessione, di chiaroveggenza, di chiarudienza, di chiarosenzienza ma tende a vivere sempre nei mondi alti, soprattutto dopo il risveglio dell'anima, vuole fuggire dalla realtà della terza dimensione, quindi magari canalizza, tende ad andare in uno stato alterato di coscienza, perché vorrebbe sfuggire, molte persone escono fuori dal corpo, fanno i cosiddetti viaggi astrali, sono dei doni, che sono delle capacità, però quando non hai il libretto delle istruzioni è anche un, um, un, um, un po' pericoloso, nel senso che bisogna imparare a proteggersi anime infinite perché se voi lasciate il corpo se voi lasciate andare il veicolo eh, che vi sta ospitando rischiate di eh, far entrare delle intromissioni psichiche nel vostro corpo fisico nel vostro nella vostra mente e così via quindi eh, questi, gli starsi devono imparare che cosa il radicamento. Devono imparare che cosa? La protezione. Devono imparare che cosa? Devono imparare ad accettare la loro scelta prima di nascere. Siete venuti qui per servire, ma non per essere servi, ma per servire in nome dell'amore, per essere espressione di amore, di evoluzione sul pianeta Terra. Quindi siete venuti qui per... Portare la conoscenza che avete a chi? Agli esseri umani che hanno bisogno di voi, hanno bisogno della vostra luce, del vostro esempio e della, del vostro aiuto sostanzialmente, però dobbiamo come Starseed, dobbiamo imparare queste cose, il radicamento, la centratura, accettare eh, la, il piano materiale, il piano della terra e vedere le cose belle che ci sono sulla terra, perché le cose belle ci sono, eh, quindi più connessione con la natura e soprattutto più, eh, solo eh, perché molte anime Starseed si sentono sole sulla terra, credi, credi di essere solo, sola, che non ce ne sono tanti come te, diciamo che nel momento stesso in cui riusciamo. Usciremo tutti a livello di coscienza collettiva ad ascendere a un livello di non rivalità, di non competizione, ma di unione di intenti, allora, allora lì insieme in comunione di intenti riusciremo a connetterci eh, a, anche a incontrarci anche a, a creare delle collaborazioni insieme per aiutare l'umanità perché l'operatore di luce eh, non, non deve avere competizione lo star non è che lo star è, è più potente dell'angelo sulla terra voglio dire o di un ex mago o di un guaritore potresti essere anche tutte queste cose insieme infatti molte anime dicono ma io mi sento un po così mi sento un po guaritore mi sento la chiaroveggenza, riesco a con gli angeli eh, con l'arcangelo michele e poi anche con i siriani e poi io ho, ho tutte queste cose ma chi sono io ecco tu potresti essere tutte queste cose insieme non sorprenderti non vuol dire essere meglio degli altri vuol dire semplicemente che tu hai più esperienza animica di altre persone, ecco perché sei stato chiamato qui, ecco perché sei venuto e sei venuta volontariamente qui sulla terra per essere esempio, perché per esprimere la tua anima sulla terra, per eh, creare una nuova realtà d'amore eh, qui sulla terra. Eh, ma molti, molti eh, operatori di luce sono anche angeli, quindi potresti essere anche un angelo e comunque vi è proprio la categoria degli angeli, allora par, adesso ne parlerà un po' Alberto, abbiamo gli angeli incarnati sulla terra, esseri molto sensibili, esseri molto empatici, esseri molto chiari, che hanno il dono della chiarosenzienza, molto puri, all'inizio molto ingenui, devono sviluppare la forza e il coraggio, devono, non, non, non, non conoscono l'odio, non conoscono la gelosia, non conoscono la competizione, non sono esseri deboli, sono esseri puri, necessari sul pianeta Terra per trasmutare queste energie egoiche di paura che hanno dominato la Terra per centinaia, migliaia, milioni di anni. E poi abbiamo le anime alla prima incarnazione, ok? Che poi andremo a distinguere queste, questi esseri puri dalle anime giovani, che sono un'altra cosa. Alberto, sì, allora, chiaramente ci sono tante situazioni, tanti, tanti tipi di figure, non c'è competizione, ognuno, tra virgolette, porta l'acqua al, al proprio mulino, diciamo, in questo mondo di persone, chiaramente al servizio della luce, e del bene. Eh... Sì, allora le anime antiche logicamente hanno un'esperienza, un bagaglio molto importante e alcune potrebbero essere anche alla loro ultima esatto. incarnazione perché effettivamente in questo momento siamo in una fase un po' particolare in cui eh, sta avvenendo un cambio di paradigma che cos'è il paradigma? Questa parola che si sente spesso è semplicemente un cambio di abitudini che portano a una nuova era prima c'era l'era dell'informazione che è stata preceduta l'era industriale, faccio per dire, adesso andiamo verso l'era dell'onestà, no? in cui ciascuno si porrà per quello che è, quindi non ci saranno più le fake news, eh, il terrorismo mediatico, tutte queste cose, no. Mm, potrebbero esserci delle divisioni, ognuno sceglierà una strada, no? C'è chi vorrà creare proprio una nuova realtà parallela, tra virgolette, a quella, a quella esistente, quindi sul piano sociale, sul piano economico, perché giustamente ci sono persone, appunto angeli terreni, starsid, ex sciamani, eccetera, esatto. che proprio vogliono stare con persone come loro. Non ci fanno niente con persone egoiche, appunto con la competizione, un mondo in cui devi lavorare 20 ore al giorno... Uh, discreditare l'altro, mors tua, vita, vita mea, tutte queste cose, no? Le anime nuove eh, possono essere anime che non hanno vite precedenti, quindi che si presentano proprio con una grande purezza, magari possono essere, peccare tra virgolette di inesperienza, da un lato, però sono molto pure, cosa di cui c'è molto bisogno, perché... Faccio due secondi l'esempio della politica, è un ambito di persone molto mestieranti, diciamo persone che hanno campato di questa cosa per molto tempo, quindi magari per certi versi hanno molte competenze, e molta esperienza, ma se parliamo di purezza di intenti, mm, non molto, per esempio in quell'ambito lì ci sarebbe molto, molto bisogno no, di queste figure e, e quindi chiaramente figure che sono alla prima esperienza sicuramente ne hanno da vedere, ma hanno molto da portare, no? Quindi eh, sicuramente avranno dei doni appunto di chiaroveggenza, chiarudienza, chiarosenzienza che possono, che possono portare in questa realtà. E, chiaramente eh, l'operatore di luce può scoprire di essere tale da solo piuttosto che gli può essere detto, piuttosto che può a te è capitato di ricevere un commento da questa persona a me è stato detto da più persone, mh, ho fatto dei viaggi, insomma, ognuno ha la propria esperienza, però prima o poi lo si scopre, uno lo può sapere già da piccolino, perché magari si vede diverso, è molto sensibile, e subisce talvolta anche dei rifiuti, delle umiliazioni, delle cose un po' pesanti, però eh, questo non deve distogliere dal proprio cammino, dal proprio percorso, che è qualcosa di assolutamente straordinario, non siamo soli, man mano che andiamo avanti troviamo, a partire dai social media da internet, sempre di più persone simili a noi. Ripeto, ognuno ha il proprio dono, non è che siamo tutti uguali. Certo. Però ci ritroviamo, c'è chi è in grado magari di fare musicoterapia, faccio per dire. Ma fondamentalmente non bisogna inventare nulla, sono doni che abbiamo sempre avuto. Poi, come ripeto per l'ennesima volta, il tempo è un'illusione, quindi passato, presente e futuro sono tutti ora. Quindi dal passato va preso ciò che serve perché non tutto ciò che fa parte del passato è fondamentale perché in tutte queste vite possiamo magari talvolta aver fatto anche delle cose negative non siamo voglio dire dio siamo una parte di dio ma fatto sta che tutto ciò ci ha portato ad essere quello che siamo ora e dobbiamo allinearci al sé futuro perché poi le cose che facciamo, fondamentalmente le abbiamo già fatte, quindi io non mi devo inventare qualcosa ora, devo ricordare la memoria del cuore. E quindi uno appunto può avere la chiarezza nel cuore, come hai tu la chiarosensienza, uno può ricevere le cose le, cose, le, le, le informazioni dei sogni, quindi ha la chiaroveggenza. Fatto sta che questi doni a volte sono anche tramandati, magari abbiamo li riceviamo da antenati, magari questa cosa è stata interrotta è stata portata avanti per migliaia di anni, magari poi a un certo punto uno purtroppo ha utilizzato male il dono per scopi egoici, scopi personali e chiaramente c'è stato un effetto domino negativo. Noi siamo qui per liberare, no, eh, liberarci dal karma ancestrale, familiare, con le preghiere, con le azioni. Con l'esempio personale, no? assolutamente. Quindi non è tanto importante giovane antico, Sirio, Pleiadi, ovvio che ognuno porta la propria voce, no? ci mancherebbe certo. altro. L'importante è ritrovarsi, no? ritrovarsi, quindi fare, fare le cose che vanno fatte. No? Ci sono appunto, uno può fare i download dei codici di luce, uno può ricevere i segni dei numeri, ognuno, ognuno ha le proprie sì. modalità, c'è cioè chi legge i libri c'è chi riesce a ehm, come dire um, c'è chi non ha neanche bisogno sì, di, leggere di leggere il libro proprio magari semplicemente appoggiando le mani riesce, ci sono delle cose incredibili ma certo. succedono perché vi assicuro che la realtà supera la fantasia però per fare tutto questo bisogna uscire dalla mente, dal, dalla dualità dalla esatto. dualità e andare oltre se tu vai oltre, trascendi l'ego non c'è più la dualità, c'è il flusso c'è l'anima che parla e tu ti fai guidare Ovviamente non tutti sono disposti, ma noi dobbiamo eh, fare il nostro e cercare altre persone che vogliono stare in questa cosa qua, appunto il discorso della massa critica, no? Esatto. Ci vuole un tot di persone che facciano questa cosa e che risvegliano. Non possiamo pensare che adesso nell'arco di poco tutti si risvegliano, ma noi facciamo il nostro, ok? Assolutamente. Io vorrei spiegare anche una cosa. Ci sono starseed che hanno un grande ego. Eh, angeli sulla terra che non hanno assolutamente ego, però non riescono a proteggersi, a difendersi. Ok, quindi tutti abbiamo una lezione da imparare umanamente parlando: perché l'angelo sulla terra non giudica l'angelo sulla terra. Non riesce ad aggredire, ad arrabbiarsi, a maledire, a imprecare, non è nella sua natura, però magari la vita lo ha portato lo ha, o l'ha portata a soffrire, a subire, magari anche a essere bullizzato o bullizzata, essere troppo buono o troppo buono e magari poi questo può anche creare eh, dolore, rabbia, repressa, magari poi queste persone lasciano presto il pianeta perché si ammalano non riescono a resistere a queste frequenze così aggressive sulla terra invece magari lo starsi dall'anima antica eh, che può essere anche un angelo sulla terra per carità però normalmente mh, lo starsi da una natura da combattente da guerriero ok eh, potresti essere anche entrambe le cose quindi riesci a trovare l'equilibrio da una parte vorresti combattere quindi rispondere all'attacco dall'altra c'è la parte di te che ti porta al perdono alla compassione e questa è la lezione da imparare quindi l'angelo sulla terra deve imparare a perdonare se stesso se stessa perché non ha fatto niente di male ma a rinforzare i muscoli spirituali e quindi essere anche forte qui sul piano sulla terra e coraggioso ecco perché magari Rivolgersi all'Arcangelo Michele perché questo ci aiuta un po' a riconnetterci con, le for, con la forza, col coraggio in, in questo mondo un po' tra virgolette difficile, ok? Lo starseed deve imparare la compassione, il perdono e, e l'importanza della, della trascesa dell'ego. E Questa è la lezione che tutti dovremmo imparare, quindi dalla persona più combattiva alla persona più umile. Uscire dall'ego, uscire, perché l'ego può essere di due forme, io nei miei seminari lo spiego sempre, c'è un ego superior, io sono al di sopra degli altri, c'è un ego inferior, io non mi sento all'altezza, io ho paura, io non riesco, io non ho il coraggio, non ho la determinazione, io mi voglio arrendere, un esempio, io non sono in grado, io non sono abbastanza, ma in entrambi i casi è mancanza d'amore per noi stessi e per gli altri. Quindi eh, non stiamo dicendo in questo video che chi è un operatore di luce è un illuminato, ma la via è quella dell'illuminazione. Eh, vorrei portare un... abbiamo eh, anche Alberto ha parlato anche dello sciamanesimo, no? Gli sciamani, gli sciamani eh, sentono l'energia in tutto ciò che toccano, sentono l'energia negli oggetti, sentono l'energia negli animali, nelle piante, eh, nella, sentono l'energia della madre terra, sentono l'energia del cielo, delle stelle, quindi diciamo che potresti essere anche un po' sciamano, sciamano, no? E eh, della anche dono sciamanico perché è uno sciamano naturale non ha fatto un corso di sciamanesimo per diventare sciamano gli sciamani normalmente risvegliano queste memorie e ritornano ad essere chi sono veramente ecco perché in questo periodo vediamo tanti corsi di medianità di channeling di guarigione perché tutti vogliono risvegliare dei doni che ci appartengono per diritto di nascita però la domanda è questa perché vuoi tu risvegliare questi doni per il potere o per aiutare dobbiamo stare molto attenti alle intenzioni che mettiamo quando eh, vogliamo eh, raggiungere un obiettivo capite perché il vero operatore di luce è colui che vuole ricordare chi è vuole riprendere anche il suo potere per poi donarlo con amore per poi aiutare gli altri in un interscambio di dare e di ricevere oggi gli, i nuovi sciamani i nuovi guaritori i nuovi medium eh, sono molto eh, criticati da una parte dalla, dalla 3D perché magari eh, vogliono un compenso, chiedono un compenso nello scambio energetico di quello che vanno a offrire come prestazione, come servizio invece dal punto di vista universale è una cosa molto equilibrata il dare e il ricevere perché può essere anche un'offerta Può essere uno scambio energetico di qualsiasi tipo, ma lo scambio deve avvenire perché il normale ciclo dell'universo è quello del dare e del ricevere. In antichità, molti di questi sciamani oggi non riescono a chiedere un compenso, eh, vogliono fare tutto gratis. Lo hanno già fatto nelle vite precedenti, però hanno dato troppo e hanno ricevuto poco. E invece, l'interscambio di luce e di amore è il dare e il ricevere. Queste sono lezioni che i nuovi. Vi operatori di luce stanno imparando, dovranno imparare, ok? È fondamentale. Questo non vuol dire speculare, ci vuole equilibrio tra il dare e il ricevere. Un'altra cosa importante che volevo dire eh, in riguardo alla mia, al mio risveglio eh, di Atlantide, cioè la vita che io ho ricordato, non è, sta, è stata una vita eh, vissuta. Eh, sapevo le mie origini stellari delle, sulle Pleiadi, ho iniziato a riconoscere le Pleiadi come la mia cellula madre, come il luogo dal cui eh, io sto arrivando, un luogo dove non esiste oggi come oggi, ma anche nei tempi antichi molto probabilmente ci sono state delle situazioni simili a quelle della Terra, ecco perché ci, ci si arriva per intuizione che eh, se eh, i Pleiadiani hanno raggiunto, hanno fatto un salto quantico nella loro evoluzione, anche loro in tempi antichi hanno vissuto delle esperienze non simili cioè simili ma non uguali eh, di dualità ok quindi l'esperimento della dualità è un qualcosa che sta coinvolgendo non solo la terra e gli esseri umani ma eh, tutte le razze tutti eh, tutte le, le coscienze eh, le coscienze di tanti piani e pianeti che a qualche livello stanno assistendo a questo esperimento planetario anche perché sulla terra ci, abbiamo scelto di incarnarci come esseri ma la nostra anima proviene da altri luoghi, da altri posti, quindi tutti stiamo esperienziando questo gioco della dualità, ok? E anche il gioco del bene e del male. Ma quello che volevo dire io è il ricordo che io ho avuto nel riconoscere un'anima molto eh, importante per, per la mia anima è stato quello che in un'altra vita, ossia su Atlantide, quella che io ricordo come Atlantide, eh, c'è stata proprio la caduta di Atlantide perché l'ego a qualche livello a vinto no in quel ha ah, apparentemente vinto perché le persone gli operatori di luce presenti su atlantide avevano scelto l'ego piuttosto che l'amore quindi l'amore divino ha voluto che quella società molto evoluta cadesse eh, potete immaginare che io ricordo il ricordo che ho è che veramente sacerdoti sacerdotesse maghi maghe chiamateli come volete queste persone molto abili psichicamente avevano il dono ave non mancava niente su atlantide c'era abbondanza e ricchezza per tutti, quindi si era raggiunta un'abbondanza un comune per tutti: c'era il dono della chiaroveggenza, della chiarosenzienza, della chiarudienza, c'era la guarigione, c'erano i poteri psichici più potenti. Eh, ma molte anime hanno scelto il potere dell'ego e quindi l'amore divino ha voluto che questa società così evoluta. Evidentemente non era molto evoluta, era, era evoluta spiritualmente parlando per i doni spirituali, eh, però è caduta perché l'essere umano in quel periodo particolare ha scelto l'ego e quindi Dio, chiamiamolo così, Dio l'amore divino, Dio da padre e madre, la sorgente in comunione di tenti ha deciso di far cadere questo, eh, quel periodo così importante ok eh, questa società così importante e diciamo è un po quello che sta avvenendo nei nostri tempi e noi lo stiamo vedendo non solo spiritualmente io questo l'ho visto con i miei occhi proprio nel momento del mio risveglio ho visto come eh, molti sacerdoti e sacerdotesse moderne diciamo così come molti guaritori e guaritrici molti canalizzatori e canalizzatrici a qualche livello puntano al potere e non al potere dell'amore, no? E, e questo ha creato energie contrastanti di un potere eh, straordinario, è come che ho rivisto accadere la stessa cosa in questo periodo qua, che ancora non siamo nemmeno così abili, stiamo solo rimparando, ci stiamo esercitando, ci stiamo riconnettendo al potere divino, ma Dio a qualche livello non ce lo sta dando tutto questo potere, un motivo c'è, capite? Anime infinite, è come che un po' ce lo dà, un po' ce lo toglie, è quello che mi mi ha insegnato l'arcangelo Michele è che in questa nuova energia dove quando noi eh, riusciremo a manifestare eh, questo nuovo paradigma d'amore nel nuovo paradigma non esisterà più l'ego quindi non esisterà più una caduta ma è un discorso di meritocrazia chi ascenderà chi si eleverà dal punto di vista spirituale chi sceglierà la via maestra dell'amore non gli mancherà niente né abbondanza economica per come la intendiamo noi magari ci saranno altre forme ci sarà una nuova economia ma non ci mancherà mai una casa l'acqua calda il, il cibo ma dobbiamo imparare la lezione dell'amore del rispetto della terra noi stiamo vivendo tante ere contemporaneamente in una sola vita è per questo che Abbiamo la tecnologia, abbiamo i doni spirituali limitati, la tecnologia è molto evoluta ma non arriva oltre, non ci vengono dati dei poteri troppo grandi, perché l'essere umano ha la tendenza di distruggere gli altri esseri umani, e la vita stessa, perché sceglie l'ego, non tutti grazie a Dio, ecco perché noi operatori di luce siamo qui per bilanciare le energie, ecco perché tu, anima infinita non puoi sprecare questa vita nell'ego, ecco perché devi scegliere la via maestra dell'amore, perché la tua anima non ti potrà permettere di fallire in questa vita, ecco perché, lo dicevamo oggi in una lettura angelica, ecco perché l'anima ti sta spingendo a seguire il progetto della tua anima, lascia andare il vecchio, lascia andare quello che non ti dà più gioia, tu sei venuto qui, sei venuta qui per creare una nuova realtà e, e, e l'anima a qualche livello il sé superiore delle anime antiche no, e delle anime nuove cioè delle anime eh, intese come operatori di luce non permetterà il fallimento eh, in questa vita perché se no eh, rischiamo di perdere la vita stessa capite eh, quando diciamo che quello che insegna l'arcangelo michele è anche che se noi ci risvegliamo allo scopo divino della nostra anima vivremo più a lungo vivremo in salute, vivremo più nella gioia, nell'allegria, è il libero arbitrio. Perché ho scelto di fare questo video insieme ad Alberto? Perché ho avuto, non, non l'ho organizzato, non mi sono preparata a niente, ma in questo periodo così importante, dove molti stanno vivendo il, la totale paura, molti operatori di luce sono terrorizzati per la storia del vaccino o del non vaccino, ci sentiamo obbligati a fare quello che non vogliamo fare. Dovrebbe essere una scelta consapevole, una scelta libera. Invece stiamo iniziando a vivere di nuovo come un'esperienza di... Eh, ci sentiamo come in trappola, no? Allora, caro operatore di luce, tu devi capire questo. Qualunque cosa accadrà, tu in questa vita potrai splendere della tua luce. Qualunque cosa accadrà, non, non, non morirai. In nome dell'amore, in nome dell'amore vivrai e porterai luce, abbondanza per questo pianeta, porterai testimonianza di una nuova energia, sei venuto qui per trascendere l'ego, sei venuto qui per creare una nuova realtà, concentrati su questo, anche se ti obbligheranno a fare quello che non vuoi, non morirai, ma vivrai in nome della luce, dell'amore. Io questo messaggio lo sento forte, poi chi ha orecchie per intendere, intenderà non vivere nella paura, non farti bloccare, vai avanti e fai quello per cui sei venuto, per cui, per quello, per cui sei venuta. Un'altra lezione da imparare, e ci tengo a dirlo, poi passo la parola a Alberto, un'altra lezione da imparare come sciamano, gli sciamani prima, eh, questo è molto importante, e eh, questo lo dico in nome dell'arcangelo Michele e prima o poi ci arriverai per, per consapevolezza, però è giusto che un minimo questa informazione eh, ti deve arrivare come messaggio, come invito a lasciare andare gli animali, a lasciarli liberi di vivere, non nutrirti di animali, perché questi animali sono venuti qui per portarci l'amore, per, per loro sono esempio d'amore sulla terra. Lascia andare, nutriti di frutta, di verdura, di cereali, abbiamo in abbondanza questo cibo, l'operatore di luce per connettersi con i reami angelici, con le frequenze più elevate, per sentirsi radicato, per stare bene con se stesso, stai diventando sempre più sensibile, quindi nutrendoti degli animali, senti il loro dolore. Se è, un, è proprio scientificamente provato, senti l'adrenalina della loro paura mentre sono stati uccisi, ma perché ci cibarti del loro, della loro carne, voglio dire, no? Questo è un invito, non c'è nessun giudizio da parte mia, neanche dell'Arcangelo dell Michele, però l'Arcangelo Michele lo disse a me, per poter sentire l'amore, sii sì, tu esempio di amore, in terra per te stesso e per gli altri perché quando tu ti disintossichi da, da queste energie inizi a sensibilizzarti anche verso queste creature verso gli altri esseri umani sentirai meno la rabbia dentro di te sentirai meno il dolore dentro di te le tue cellule si rigeneranno molto più velocemente inizierai a brillare di luce propria le cose intorno a te inizieranno a cambiare in meglio. a Ascolta la voce dell'amore, diventa più simile all'amore e lascia andare questo esterno, questa matrix che ormai sta crollando, è destinata a crollare. Ok, anima infinita, io spero di non essere stata, mh, cioè, di, di essere stata gentile e di aver fatto capire il concetto di nuova terra, perché chi arriverà nella nuova terra non avrà bisogno di cibarsi degli animali. Non avrà bisogno di competere, io sono meglio di te, tu meglio di me. Vuoi fare l'architetto, fiorirai e avrai abbondanza nell'architettura. Vuoi fare il pittore e sarai abbondante nella tua arte. Vorrai cantare e potrai esprimere la tua arte cantando senza sminuire gli altri, senza dire che gli altri sono peggio o meglio di me. Capite? Sarà una comunione di intenti il progetto della nuova terra che l'Arcangelo Michele mi ha mostrato più di dieci anni fa. Ok? Alberto. Certo. Sì, allora, appunto, queste sono cose che tu, tu stessa hai sentito da Michele, quindi non, non è un'invenzione, no? Sono delle profezie a tutti gli effetti. E, beh, quello che posso aggiungere io, sicuramente una persona che è in questo percorso, soprattutto in questa fase di grande opportunità, si deve proprio staccare dalle forme pensiero di paura, no? Se tu ti stacchi dalle forme pensiero di paura, capisci qual è la, la scelta giusta da fare e dai importanza alle cose giuste, no? Fedeltà a se stessi per riprendere la propria sovranità, ok? Eh, lavoro di perdono per staccarsi dai vecchi schemi, dal cervello rettile... E dal karma continuare a ripetere comportamenti viziosi non ultimo il fatto di continuare a mangiare gli animali perché si è fatto così per tanto tempo Sì, quando c'erano le caverne si faceva così perché non si conoscevano altri metodi quindi lavoro di perdono incessante per eh, smantellare tutte le credenze limitanti si parlava di saggezza la saggezza deriva dal fatto che io so chi sono e quindi riconosco anche se ci sono delle persone che non vanno bene per me che stanno portando una loro verità ma che non è la verità non è luce, è il falso sé è ego, è un'altra cosa e io con amore la devo lasciare andare non è che portare luce vuol dire dire di sì a tutti io non voglio essere complice di persone che non stanno portando le cose giuste ok? E subito dopo la saggezza c'è la follia, la lucida follia, ma che non è la follia di chi pensa di portare la luce con la vendetta, come ci sono alcuni. Esatto. No, che smascherano i complotti, però dopo, al no, lato pratico, si comportano peggio degli altri. La follia lucida è quella di sapere cosa fare e farlo di staccarsi dai giudizi, quindi a prescindere dalla paura di essere rifiutato, umiliato, abbandonato, perché è capitato in vite precedenti. Faremo un video sulle paure. Ma io lo faccio, mi stacco dal giudizio e lo faccio, perché so che altre persone mi seguiranno, perché tante volte poi le persone che ti giudicano poi andando avanti col tempo... Ti seguono in realtà, eh? perché tante volte è capitato così, se guardiamo Gandhi con la non violenza, ha messo fine proprio a, ad una situazione senza, senza muovere un, un dito in senso negativo, con il digiuno, cioè quanti mezzi abbiamo positivi, non violenti? per migliorare le cose, e tante persone lo stanno già mettendo in pratica. La massa critica la stiamo già raggiungendo giorno dopo no, giorno. Certo. Quindi La domanda, cioè non cerchiamo di elevare un po' il tono della conversazione, perché riceviamo ogni giorno, per carità esatto. anche come dire, lo capiamo anche perché è una situazione in cui c'è poca chiarezza, in cui siamo bombardati, allora le persone ci chiedono ma tu hai fatto il vaccino, ma non è tanto importante fare il vaccino o scaricare il Green Pass, importante dove vuoi andare, perché tu puoi anche accettare per un attimo una situazione, per un attimino, perché sai che devi passare da lì perché hai un obiettivo più grande, esatto. ma dopo questo non significa accettare. Eh, accettare tutto, perché come ripeto le restrizioni, le regole diventano sempre più grottesche, perché se si abituano che tu accetti tutto, le restrizioni diventeranno sempre più allucinanti. Ma il nostro obiettivo è più grande, è di creare qualcos'altro, ok? Quindi l'obiettivo deve essere più grande di tutto il resto. Assolutamente. Eh, e soprattutto rimanere nell'amore e uscire dalla, dalla paura, ok? Eh, perché voglio dire, io ci tengo questo a dirlo, perché sono tanti che mi scrivono e mi chiedono, No. Eh, e io quando una persona mi scrive, io rispondo, ok? Eh, siamo in questo momento, ci troviamo a un limite, un limite, c'è chi sta per sorpassare un limite, ma esiste la giustizia divina? Esiste un boomerang, quello che noi seminiamo, raccogliamo. Oggi le energie non sono potenti solo per noi operatori di luce, che se facciamo un errore ci arriva la botta e quindi ci serve per raddrizzarci. Questo sta, è una cosa che riguarda la, tutta la collettività, la coscienza collettiva. È per questo che il nostro obiettivo operatori di luce in comunione di intenti è quello di mantenere alte le frequenze, non, noi crediamo nel progetto della nuova terra, quindi realizziamoci su quella che è la nostra intenzione, cosa noi vogliamo creare, noi siamo veramente qui per cambiare le cose, per fare la differenza, nessuno ci fermerà, andrà tutto bene e, e, e Accadranno cose meravigliose ed è questo che io credo. E se tu, operatore di luce, sei un operatore di luce come me, inizia a crederci anche tu perché credere nel come dire nel, nella caduta di tutto è quello. È il progetto dell'ego. Il progetto dell'amore è creare qualcosa di nuovo, un risveglio della coscienza, un risveglio nella consapevolezza, un risveglio in queste anime che sono un po' guidate dall'ego. È vero, io vi do ragione, ma l'amore è più grande questa nuova energia arriverà anche a queste anime inizieranno a prendere a fare scelte più consapevoli inizieranno a capire dove stanno sbagliando bisogna pregare bisogna mandare luce a queste persone bisogna perdonare queste persone noi possiamo così creare una realtà d'amore e di compassione non facendo la guerra non facendo, cose, non, non facendo cose sbagliate. Non è questa la missione degli operatori di luce. Non perdete la speranza, non perdete la vostra missione. Siete qui per combattere, sì, ma non facendo la guerra, portando amore, pace, perdono, compassione, trasmettendo luce, portando esempio, continuando a svolgere la missione per, che siete venuti a fare. Io vi saluto, noi vi salutiamo, vi abbracciamo e ci sentiamo presto. Ciao ciao! ciao.